Grazie Presidente, intervengo a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle per dare il benvenuto ai nuovi assessori e augurargli buon lavoro e eh, per esprimere ringraziamento per aver accettato l'incarico, proprio per gli stessi motivi che sono stati evidenziati anche dai precedenti interventi, ovvero eh, non siamo all'inizio della consigliatura, abbiamo poco tempo davanti a noi e abbiamo uno scenario di incertezza estrema, ovviamente incertezza dovuta a, a fattori eh, contingenti eh, che, che sono indipendenti da, da noi e faccio riferimento ovviamente alla pandemia mondiale ancora in atto. Ciò nonostante, appunto, nonostante queste difficoltà, hanno deciso di riaccettare questo incarico e, e quindi dare il loro contributo per eh, i mesi eh, che ci restano ecco, siamo in uno abbiamo davanti uno scenario talmente incerto che non sappiamo nemmeno dire quanti mesi abbiamo ancora davanti a noi visto che non sapremo quando potremo andare a votare e, e per questo motivo ecco, il, eh, ben consapevoli anche del fatto che quello che è accaduto a tutti i loro predecessori ovvero l'accoglienza eh, solitamente no, non, è, non è tenera per chi eh, ha, ha avuto questo ruolo non lo è stato in passato Appunto, come stiamo vedendo dagli interventi oggi in aula non lo è oggi e lo stesso è accaduto tra l'altro ai due assessori che ringrazio e saluto Bergamo e Cafarotti che fino all'altro ieri eh, erano eh, degli, degli incapaci erano eh, descritti come eh, con i peggiori eh, appellativi possibili, ieri invece sono diventati incredibilmente del, dei personaggi apprezzati, cominciano a trovare spazio eh, sui media e ormai sono ecco, più di quattro anni che la storia si ripete, quindi... Non ci sorprende, fa piacere però vedere che ogni volta che un assessore lascia la giunta viene apprezzato, il che significa evidentemente che nei fatti è riuscito a, ad ottenere qualcosa di buono per la nostra città quello che conta è quello che ci interessa e quindi speriamo che lo stesso possa accadere anche per tutti gli altri, posto che naturalmente lo sanno tutti eh, i miei colleghi, il, gli assessori sono delle figure ai quali eh, la sindaca assegna delle deleghe e, e, e sono persone quindi di fiducia e la fiducia deve essere la sua, quindi non eh, trovo anche un po' fuori luogo i, i riferimenti e i giudizi eh, espressi da, dalle altre forze dell'ordine, ovviamente ci sta per carità… Eh. Tutte le opinioni sono rispettabili, ma è evidente che il, gli assessori sono chiamati a eh, dare esecuzioni a un programma, che è il programma della maggioranza, che è un programma della sindaca, eh, e quindi immagino che sia pieno diritto della sindaca eh, sceglierli liberamente. Quindi di nuovo grazie per aver accettato questo incarico, in bocca al lupo, e da parte della maggioranza c'è pieno appoggio ovviamente al, alla giunta assieme a me